Ciao, sono Fausto di Castelflora Piscine, siamo nella nostra esposizione di Comasco. In questo video ti spieghiamo intanto come fare a passare dai tubi del 32 che sono in dotazione alle piscine Intex e Bestway, normalmente con la pompa filtro, quindi con le bocchette piccoline, con queste bocchette qua, come si fa a passare da questi tubi a questi altri tubi bocchettonati con i quali puoi collegare le pompe a sabbia o le pompe filtro di categoria superiore quindi sopra generalmente ai 4500 litri ora ti servono le bocchette classiche nel foro più basso si mette quella con la grigliettina nel foro più alto si mette quella col diffusore nel caso in cui invece dovessi avere un kit skimmer fisso le due bocchette saranno entrambe di mandata e quindi monteremo due bocchette con i diffusori, se hai bisogno la bocchetta con il diffusore la trovi qui in questo link. Ma veniamo alla trasformazione tra bocchette con tubi da 32 a attacchi diciamo con tubi da 38. Come si fa? Adesso ti facciamo vedere la configurazione, quella classica, ok? e poi a partire da quella classica ti facciamo vedere gli altri adattatori necessari per trasformare l'uscita da 32 ad un'uscita da 38 la configurazione classica quindi è inserisco la bocchetta dall'interno metto il tubo dall'esterno e poi il tubo lo collego alla pompa io adesso faccio al contrario perché sennò mi esce l'acqua la piscina è piena ok vedi il tubo si riempie tutto l'acqua non esce perché comunque è arrivata a livello e inserisco la bocchetta ok questo è il primo passo. La bocchetta la inserisco semplicemente a pressione. Per passare da un tubo da 32 al tubo da 38 ci vogliono degli adattatori. Nella fattispecie questo lo trovi qui. Se vuoi avere una situazione un po' più comoda ci metti anche la valvola Plunger. Questo adattatore serve per passare da un diametro 32 a un diametro più grosso. Questo è filettato 2 pollici. Con la valvola Plunger collegata in questo modo riesci a portare l'attacco da orizzontale a verticale, quindi il tubo non va a pesare sul fianco della piscina e quindi non ti sposta la bocchetta verso l'alto, cosa che dà fastidio soprattutto se hai montato lo skimmer galleggiante. E a questo punto in più con la valvola Plunger puoi chiudere e aprire il flusso dell'acqua e quindi fare le manutenzioni ordinarie con un po' più di tranquillità via. Adesso noi dobbiamo montare gli adattatori per poter poi collegare il, il tubo bocchettonato che ha un filetto 2 pollici nel bocchettone e un diametro 38 ok, come facciamo? se io adesso tolgo il tubo viene fuori tutta l'acqua quindi devo sempre farmi aiutare dal tappino tenendo sempre il tubo collegato all'impianto tolgo la bocchetta metto il tappino ecco qua così almeno posso scollegare il tubo con serenità mi esce solo l'acqua contenuta nel tubo a questo punto all'interno della piscina ho il tappino, non ho più la bocchetta monto per prima cosa l'adattatore lo spingo fino in fondo e lo, e lo serro con la fascetta qua potrei già montare il tubo però se montassi il tubo così com'è Una volta che lui è pieno d'acqua pesa e tende a scendere piegando la bocchetta all'interno verso l'alto. Per evitare questa cosa si monta questo si chiama valvola Plunger. Ok è fatta apposta per gli attacchi della Intex quindi si può attaccare al tubo bocchettonato ma si può innestare anche sui tubi da 38 normali con le fascette in metallo. Quindi a questo punto io avvito La valvola plunger ok chiudo l'acqua perché se no vi bagno a questo punto posso installare la bocchetta all'interno della piscina al posto del tappo perché tanto se io tolgo il tappo dall'interno basta che tengo premuto qua non succede nulla rimetto la bocchetta e il gioco è fatto quindi allento la fascetta tolgo il tappino non esce l'acqua perché la valvola è chiusa metto la bocchetta tenendo premuto la valvola contro la, la piscina altrimenti se no potrebbe scappare giù inserisco la bocchetta e quando ho inserito la bocchetta posso serrare bene la fascetta ecco qua abbiamo montato gli adattatori e la valvola in modo tale da poter poi installare il tubo da 38 che ci permetterà di collegare una pompa sabbia o una pompa filtro di, di categoria superiore, okay? Ecco qua abbiamo sostituito i tubi da 32 con i tubi da 38 in questo caso bocchettonati, potevamo metterli anche a fascettare, tanto sulla valvola plunger ci vanno uguale. Ora possiamo collegare la nostra pompa a sabbia o una pompa a cartuccia di categoria superiore. Speriamo di averti chiarito le idee su come fare a sostituire i tubi da 32 a 38 sulla piscina best o Intex. Se ti è piaciuto questo video mettici un like, iscriviti al nostro canale e non dimenticare di attivare la campanella per restare aggiornato sui video che, anche grazie al tuo aiuto, continuiamo a pubblicare. Ciao, alla prossima!